benvenuti a tutti a questo nuovo tutorial di di ricreo siamo in tempo di Natale e quindi eh, oggi ho pensato di realizzare alcune decorazioni che andranno a bellire il mio albero di Natale ogni anno faccio qualcosa di diverso e quest'anno ho pensato di adobbarlo con queste campanelline completamente di riciclo sono realizzate con le capsule del caffè I nastri sono nastri recuperati dall'anno scorso quindi sarà una campanellina di natale completamente di riciclo io l'ho fatta in color dorato perché avevo questo, le capsule di questo colore è costituita dalla capsula vera e propria con un anellino abbiamo fatto, ho fatto una rosellina che la decora e per il betacchio della campanella o mettiamo una perlina legata al nastro, oppure facciamo una pallina sempre di riciclo con le capsule molto economico, avremo bisogno delle capsule, il colore tipicamente natalizio è il dorato o il rosso dei nastri di recupero sia eh, nastri veri e propri che nastro, un nastro per fare il fiocchetto questo che è tubolare sarà l'anello che tiene sulla campanella mentre questo nastro piatto faremo il fiocchetto quindi abbiamo bisogno di una capsula dorata bella poi una capsule, avremo bisogno di altre due capsule io le uso sempre quelle da colori che sono più difficili da un po' più tristi e più difficili da utilizzare e avremo bisogno del, eh, solo del, dell'anello della capsula poi la colla calda naturalmente per assemblare il tutto delle forbici e delle pinze coniche ma si può fare anche senza allora per prima cosa taglio il mio una di quelle capsule dai colori un po tristi e recupero l'anello rosellina sopra questa qua dobbiamo abbiamo bisogno dell'anello lo tagliamo e eh, possiamo fare in due modi o facciamo la rosellina con il margine dritto oppure lo facciamo col margine lavorato allora io ho preparato un altro anello per il margine dritto prendo le pinze coniche e comincio ad avvolgere su se stesso dalla parte argentata verso le... e avvolgo la pinza mi aiuta a partire ma dopo posso fare con le mani insomma, mi aiuto ma avremo il margine della rosellina dritto se invece lo vogliamo ondulato facciamo schiacciamo il margine argentato avvolgo sempre su se stesso il e faccio la rosellina, però in questo caso è una... Una... una rosellina dai petoli frastagliati, sono tutte belle ma scegliete voi quello che preferite, insomma. E la prima parte del e la decorazione superiore è pronta. Ora prepariamo il, il, il batacchio. Sempre uso il l'anello di una capsula. volta non lo apro ma lo, faccio le onde, Lo oh, faccio più onde possibile e lo avvicino. Faccio prima un passaggio, vedete con il, la copinza conica ruoto il polso, prendo l'anello e ruoto il polso in modo da creare delle Onde l'anello si rimpicciolisce e si stringe, ecco, faccio un otto e lo piego su se stesso fino a creare una piccola pallina. Lo schiaccio un pochino, vedete, e ho creato il mio batacchio. Adesso dobbiamo solo assemblare i pezzi. Allora, recupero un altro pezzo di, di nastro dal mio cordoncino. Ecco, non mi veniva cordoncino questo è. Allora, questo l'ho fatto in rosso, quindi adesso lo faccio in dorato per cambiarsi, per alternare. Taglio un pezzettino di cordoncino, così. Sono circa 20 centimetri e lo piego a metà. Adesso metto un pezzettino di scotch alle estremità perché non si sfilino e per poterlo infilare agevolmente. Vedete? Ora faccio un, prendo le forbici sulla mia campana, sulla mia capsula, nel centro faccio un bel foro. Infilo il mio nastro. Con lo scotch dovrebbe essere, essere agevolato, Aspettate, un po' più grande perché comunque è un nastro un po' un cordoncino spesso. Ecco, infilo quindi il mio nastro, lo faccio uscire, taglio lo scotch eccedente che l'ho usato prima per infilare un pochino la mia pallina in modo da mettere la colla a caldo nel centro infilare il mio nastro e chiudere di nuovo la pallina in questo modo ho creato anche il battacchio della campanella Tiro il nastro giusto quel tanto che si veda appena appena il batacchio della campana, vedete? Che spunti appena appena, non tanto, giusto un pochino. Ecco, così mi piace. Ora prendo un pezzettino di nastro, faccio un fiocchetto, un abbozzo di fiocchetto, ecco punta di colla e ho messo il mio fiocchetto, la mia campanella è quasi pronta adesso ho le due opzioni, o la rosellina frastagliata oppure quella dritta a me piace questa quindi metto un altro punto di colla e metto la rosellina guardate se non è poco carina sarebbe anche è bello anche come pensierino per natale senza spendere nulla è una cosa penso gradita ora io la campanella sarebbe pronta così però a me piace dargli un po di movimento al, al margine e quindi muovo un pochino Mando verso l'alto un pochino l'anellino, con, con due dita le mando verso il basso e con due verso l'alto, in modo da, da dargli un po' di movimento. In questo modo la campanella un po' la alzo un po' la basso. un pochino ecco la mia campanella di natale completamente di riciclo questa come vi ho detto è con il battacchio di riciclo quindi della capsula di caffè invece queste ne ho fatte alcune che nel, ho incollato la perlina sul, al posto del battacchio semplicemente Spero che questo tutorial vi sia piaciuto. Se così mettete like e iscrivetevi al mio canale. Arrivederci alla prossima da 1-2-3 Ricreo.